Buongiorno, allora siamo arrivati a questa parte terza. Dopo le due parti iniziali, che, come abbiamo detto, erano un po' forse come, passatemi la battuta, battuta un po' ansiogene, no? Perché stabilivano tutte le varie regole che bisogna seguire per eh, rispettare i diritti che la legge prevede, a tutela degli autori, a tutela della loro, delle loro creazioni. Però, come avevo detto, saremmo poi arrivati ad una parte un po' più eh, come dire, che, che ci dà un po' più di respiro. Possiamo. Possiamo forse dire così, perché pian piano iniziamo a vedere che la legge ha già previsto una serie di spazi d'azione, di margini d'azione per gli utilizzatori. Questa parte 3 l'ho intitolata il pubblico dominio, fair use e Libere utilizzazioni e per riorientarci riprendo questo, questo schema che avevo già mostrato in una delle parti precedenti che è un po' il, la, la mappa orientativa della, della nostra, di tutto il nostro percorso. E oggi eh, passiamo diciamo nel lato azzurro, nel lato blu, però dobbiamo ancora concludere bene la parte sul pubblico dominio, nel senso che la volta scorsa abbiamo visto nelle due parti iniziali eh, le regole, quindi il tutto sotto sottocopiat, copyright, copyright closed by default e ehm, e il fatto che abbiamo accennato che il diritto d'autore, il copyright a un certo punto scade, finisce, abbiamo fatto un approfondimento sul, sulla tutela delle immagini, che in effetti mh, sottostanno a delle regole un po', po stanti, un po' particolari, ma adesso vediamo quali sono i margini in cui ci si può muovere. Allora, il pubblico dominio e eh, le eccezioni al, al diritto d'autore, anche dette nel vecchio mondo le libere utilizzazioni. Mi confermate è vero che siamo arrivati giusto per... per eh, no, siamo arrivati alla, alla parte... Dobbiamo iniziare a parlare del pubblico dominio. Quindi, pubblico dominio, nessun diritto riservato, utilizzo libero senza condizioni. Questa è un po' la, la, la versione, eh, diciamo, semplificata del concetto di pubblico dominio. No? Cioè, siamo in una fase in cui il diritto d'autore è scaduto oppure non c'è per altri motivi che adesso vi mostro e quindi nessun diritto è riservato, l'utilizzo è libero completamente, senza condizioni, non devo chiedere nulla a nessuno, salvo ricordarci che ci sono i famosi diritti morali d'autore, Vi ricordate che ci sono dei diritti che non scadono mai, non possono essere ceduti, quindi quelli davvero non, come dire, eh, non si può considerarli in pubblico dominio, nel senso che le opere che sottostano a dei diritti morali non possono davvero essere considerate libere completamente da vincoli perché c'è sempre un, un autore o un suo erede che potrebbe in teoria esercitare uno di quei quattro diritti, di quei quattro casi in cui c'è il diritto morale, in cui scatta una questione reputazionale morale, però abbiamo visto che sono situazioni non così ampie, a volte sono abbastanza limitate, e quindi vediamo di, di preciso cosa si intende quando un'opera è in pubblico dominio, cioè è completamente fuori dal campo d'azione del diritto d'autore. Negli esempi che vi avevo fatto erano eh, abbiamo quasi sempre parlato del B, cioè. Quando scadono tutti i diritti, no? vi ricordate che abbiamo parlato della musica classica, no? che spesso è sottoposta a quell'equivoco, eh, eh, fa scattare quell'equivoco del, no, ehm, della, de, de, diciamo, della caduta in pubblico dominio dal punto di vista dei diritti d'autore, ma poi ci si dimentica che quasi sempre, se parliamo di musica registrata, di musica incisa su un supporto, ci sono i diritti sia del produttore discografico che si è occupato dell'incisione, sia degli artisti, interpreti ed esecutori che cantano e suonano nel, nell'incisione. Nell Ergo abbiamo già spiegato quanto non sia sempre facile da definire, perché io devo andare davvero a ricostruire tutta la catena di tutti i diritti che entrano in gioco ed essere certo che, ehm, che, siano, che siano scaduti tutti. Ed è un problema che soprattutto le biblioteche mi fanno presente spesso quando, quando anche faccio attività di consulenza. Perché ad esempio insomma, le biblioteche vogliono organizzare una manifestazione, un, oppure mettere online eh, delle immagini, perché hanno in archivio, eh, una raccolta di fotografie anche di un certo pregio, ma non sanno bene chi sono i soggetti ritratti, non sanno bene se il fotografo è morto a più di 70 anni perché non era particolarmente famoso. E quindi non è sempre facile, come negli esempi che abbiamo fatto, non so, eh, John Lennon, por McCartney, oppure Gabriele D'Annunzio, Grazia Deledda, eh, Carducci, vado su Wikipedia, no? cerco la voce di Grazia Deledda e vado a vedere che in effetti è morta da più di 70 anni okay? e quindi sono tranquillo sui suoi testi. Eh, per quanto riguarda opere un po' più complesse che prevedono l'intervento di più soggetti, no? eh, non so, pensate a un'opera cinematografica in cui gli autori sono il regista, l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore delle musiche, delle musiche originali, eh, che sono almeno 4 gli autori di un'opera cinematografica. Eh, più il produttore, il produttore cinematografico, gli artisti, interpreti, e esecutori, sapere che sono scaduti tutti, tutti i diritti, davvero esserne certi, non è poi cosa così semplice. Eh, c'è anche una situazione patologica per cui a volte c'è qualcuno che cerca di accampare diritti che in realtà sarebbero scaduti, quindi si entra in una situazione per cui bisogna lottare con gli avvocati, lottare davanti a un giudice per definire se un'opera che andata in pubblico dominio, è il caso del, del diario di Anna Frank, che lo vedete lì in mezzo. Perché? Cos'è successo nel, 2000 e, eh, nel 2016? Sì, perché Anna Frank è morta nel... nel, nel come, come è chiaro, no? basta sapere, basta conoscere la storia di Anna Frank ed è palese che sia morta più o meno nel periodo della guerra, quindi prima del 1945, lei è morta precisamente nel 1945 e quindi si è pensato che il diario di Anna Frank fosse caduto finalmente in pubblico dominio il primo gennaio del 2016, no, passa, il, il, diciamo il, la data in cui sono passati 70 anni solari perché come avevo detto devono essere 70 anni interi solari, quindi si passa al 1 gennaio dell'anno successivo. Nei primi giorni del gennaio del 2016 alcune associazioni diciamo di, di divulgazione e sensibilizzazione sul tema della Shoah avevano diffuso il eh, diario di Anna Frank online, la versione in lingua originale, ovviamente, perché le traduzioni hanno i diritti dei traduttori, che quindi anche lì creano uno strato di diritti in più che va diciamo, verificato e va considerato. Però nel caso del, del, del testo originale si è pensato che appunto finalmente nel 2016 fosse, lì, fosse di pubblico di, di, di, di, di libero utilizzo. Eh, forse sì, forse no, perché poi gli avvocati della fondazione Frank hanno iniziato a inviare lettere di diffida a coloro che, la stavano, che stavano diffondendo il testo, sostenendo che, secondo loro, il, il diario di Anna Frank non era accaduto davvero in pubblico dominio. E vi lascio pensare perché, come mai, Cosa, qual era la, la, il cavillo a cui questi avvocati si stavano aggrappando. Il cavillo era che... <ride> Secondo la loro visione, il diario di Anna Frank, che noi conosciamo in forma narrativa, non è il vero diario originale di Anna Frank, ma è una versione rielaborata da parte di Otto Frank, il padre di Anna. E questo crea un problema, nel senso che essendoci un intervento creativo di rielaborazione, Otto Frank è coautore del libro, o quantomeno cotitolare dei diritti. E quindi i 70 anni della morte non devono passare dalla morte di Anna Frank, ma la morte di entrambi, di Anna Frank e di Otto Frank, il quale è morto negli anni 70, quindi è morto un bel po', più, un bel po dopo. E quindi, secondo queste lettere di diffida, il, il, il testo non andava utilizzato, non andava diffuso. La cosa è ancora, eh, diciamo, passibile di interpretazione, perché finché non c'è, quando si creano queste situazioni di, di, di, di, di, di difficile interpretazione, per cui uno dice A ah, e gli altri dicono B, finché non c'è la decisione di un giudice, una decisione definitiva tra l'altro, siamo un po' nel thriller. Però nel frattempo se uno non ha voglia di difendersi con gli avvocati, di farsi arrivare le lettere di diffida, le ingiunzioni, le eh, questioni spiacevoli che magari possono comportare appunto spese legali, anche se poi hai ragione, però nel frattempo le devi pagare, allora mo molta gente si astiene. E quindi alla fine la si dà vinta al titolare di diritti che sta cercando di accampare più diritti di quelli che, diciamo, realmente potrebbe, potrebbe accampare. Non sto dicendo che sono nel torto, attenzione, non è, davvero la situazione è un, un po' scivolosa. Se leggete un po' gli articoli che erano usciti in quel periodo su questo tema, insomma, si sostiene, alcuni hanno fatto notare che l'intervento di Otto Frank sia davvero minimo, che non ci sia un'attività davvero creativa e che quindi questa sia un po' una, eh, un pretesto per allungare le, i diritti su un'opera che effettivamente ancora oggi genera un sacco di, di introiti a livello di diritti, pensate alle, non solo alle opere editoriali ma anche ai documentari, le, tutte le opere derivate, quindi i film, le de derivazioni teatrali, le opere a fumetti, le opere in cartoni animati che parlano del diario di Anna Frank, se cade in pubblico dominio ovviamente non, avrebbero più, non genererebbero più diritti. Eh, Vedremo, nel senso che se qualcuno di queste associazioni, se di queste associazioni ha voglia di, di, di andare allo scontro di fronte al giudice, vedremo se davvero ha ragione la Fondazione Franco, ha ragione, hanno ragione gli utilizzatori. Però ecco, questo è un esempio abbastanza evidente per dimostrare la, eh, la complessità dell'argomento. Quindi anche questa parte, questo punto B, che sembra quello più semplice di questi, in realtà è soggetto a varie interpretazioni. Vabbè, intanto vediamo gli altri due, il punto, eh, il punto C, vi, vi anticipo che lo rivedremo più avanti, però intanto il punto A, io lo chiamo Public Domain by Law perché è un pubblico dominio per legge, ovvero è la legge espressamente a eh, stabilire che un'opera è in pubblico dominio, che, un tipo, che una serie di categorie di opere non ricadono sotto il diritto d'autore, fin dall'inizio e quindi non c'è mai stato un diritto d'autore. In Italia non abbiamo... Un... Allora, negli Stati Uniti hanno una norma molto più ampia che dice che sostanzialmente tutto ciò che è prodotto da un dipendente del governo federale nell'esercizio delle sue mansioni diventa in pubblico dominio fin dall'inizio. Diventa di pubblico dominio fin dall'inizio. Il che è interessante perché vuol dire che un sacco di eh, report, di, di fotografie, video fatti che ne so da enti come la NASA, come... Eh, la, la CIA, l'FBI, la, la, eh, la, la, la Casa Bianca in sé, le, le fotografie ufficiali, delle, so, tutta quella roba lì, anche se c'è un'attività di, di fotografi, di, di videomaker importanti, di autori importanti, di ricercatori, quindi pensate a quanta ricerca c'è dietro non so, la NASA, cose del genere, va direttamente in pubblico dominio. E lo trovate, se aprite uno di questi siti ufficiali del governo federale, vedrete che eh, c'è scritto, c'è proprio una nota, i contenuti sono fuori dal copyright per l'articolo X del codice sul copyright americano che li esclude lo pubblico dominio. Non cadete nell'equivoco però che sia tutta la produzione pubblica della pubblica amministrazione americana, eh? non, non, non è così facile, solo i dipendenti del governo federale. Ok? Quindi l'esempio più classico, non so, il fotografo ufficiale della Casa Bianca, che eh, fa le fotografie o i video dell'insediamento dell no, del nuovo Presidente. Ecco, In quel caso lì l'opera va direttamente in pubblico dominio. Noi abbiamo una versione più ristretta di questa, eh, di questa norma, di questo principio. Noi abbiamo l'articolo 5 che dice, ve lo posso dire a memoria praticamente perché è molto breve, dice che, siamo qua, eh, così lo evidenzio, eh, dice che sono fuori dal, dal, dall'applicazione della legge sul diritto d'autore i testi degli atti ufficiali dello Stato delle Pubbliche Amministrazioni. Vuol dire che eh, rimangono fuori solo le opere testuali, cioè i testi degli atti ufficiali. E poi dobbiamo capire che cosa si intende per atto ufficiale di una pubblica amministrazione. Allora, di fronte a dei dipendenti pubblici, non credo di dover spendere molte parole su questo argomento. No? C'è cioè, chi lavora nella biblioteca pubblica. Eh, ha fatto un concorso, tendenzialmente conosce un po' come funziona la, eh, la macchina da, da, da, la burocratica amministrativa italiana e sa che cos'è un atto ufficiale, no? quindi più o meno so, un classico esempio, la delibera del sindaco che chiude le scuole perché c'è la neve, la, che ne so, il report annuale che fa la protezione civile, ecco. Per, per, non so, le, le, le problemi sui terremoti, non lo so, tutto ciò che è atto ufficiale, cioè tutto ciò che è un atto che quella pubblica amministrazione deve necessariamente approvare perché fa parte delle sue, della sua mission istituzionale, quindi non, si può, non è una sua scelta creativa, non c'è un'attività strategica particolare, la deve fare perché è un'attività ufficiale. Ehm, pensate ai testi delle sentenze, che è un altro esempio abbastanza noto di questa, di questa forma di pubblico dominio, noi avvocati siamo eh, abituati a utilizzare testi e sentenze per fare la nostra attività, sia che, che sia diciamo, di consulenza, di attività quindi verso i clienti, o anche attività informativa divulgativa, io lo faccio spesso, cioè io ho un blog, eh, faccio articoli divulgativi o scientifici, scrivo libri e a volte devo andare a prelevare pezzi di sentenze perché dicono cose interessanti, dicono, fanno capire come il giudice ha finalmente chiarito una questione eh, che era in sospeso da tempo, e via dicendo. Ecco che io posso prendere il testo della sentenza senza dover chiedere il permesso al giudice o al tribunale o al cancelliere che l'hanno emessa. Ok, perché, in quel, se ci fate caso, quando aprite un testo di una sentenza viene emessa in nome del popolo italiano. Quindi è uno del, dei massimi esempi della come dire, espressione del potere giudiziario, di uno dei, dei, dei poteri pubblici più, più essenziali di, della, di, un, di uno stato democratico, no? eh, e quindi quelli sono atti ufficiali, io non devo chiedere il permesso a nessuno. Passiamo poi al caso C, che è quando il titolare dichiara di rinunciare all'esercizio dei suoi diritti. Io lo chiamo Public Domain Artificiale, passatemi il termine. Però è artificiale perché, perché in realtà ci sarebbero ancora dei diritti, però l'autore o il titolare dei diritti attraverso una dichiarazione pubblica promette di non esercitarli più e quindi è come se fosse morto da più di 70 anni. Cioè è come se, allora paradossalmente, se io vi mostrassi queste slide e dicessi le potete utilizzare perché io sono morto da più di 70 anni, quindi state tranquilli, come se io, utilizzatele come se io fossi già morto da più di 70 anni. E, e lo si fa con il cc0 cioè cc0 è una, una di queste dichiarazioni in realtà uno se la può scrivere da solo se è capace di farlo come con le licenze ehm, c'è una, una richiesta fatemi la voce che è meglio così non leggo ehm, i, sì? sì, chiedevo se questo è il caso ad esempio dei libri di, di Ming che si possono no. scaricare arrivo allora, CC sta effettivamente per Creative Commons Le, eh, i libri. Allora, devo, allora i, libri, i libri di wu sono tanti. Alcuni sono usciti, se ricordo bene, con licenza Creative Commons. Alcuni, in effetti, con un pubblico dominio. Devo, devo, dopo approfondisco, però, eh, dopo lo vedremo bene. In alcuni casi, il titolare dei diritti dice che rinuncia completamente ai diritti e quindi di fatto fa cadere in pubblico dominio l'opera, che è quello che stiamo vedendo ora. In altri casi il titolare dei diritti può rilasciare l'opera con una licenza libera, con una licenza open, che è una versione intermedia, nel senso che non è un pubblico dominio. Il titolare dei diritti rimane titolare dei diritti, non, non rinuncia, ma comunica agli utilizzatori che, può far, che se ne possono fare usi liberi. Lo vedremo perché, tornando alla nostra slide precedente, praticamente è questo pezzo qua. No? Noi stiamo parlando di questo, del pubblico dominio di quando proprio davvero viene meno diritto d'autore, il copyright con la C, con la C di copyright barrata. Diverso è il caso, vedete, del libero utilizzo stabilito dal titolare dei diritti, quindi dopo ci arriviamo. Però sì, in effetti, come vedete, CC è lo stesso logo, perché? Perché in, nel CC0, effettivamente, cioè il CC0 effettivamente è uno di questi strumenti realizzati da Creative Commons. Come vi dicevo prima, uno solo può anche scrivere da solo, <coughs> come anche le licenze open, uno ha il cugino avvocato, esperto di proprietà intellettuale, si fa scrivere una licenza open che rilascia alcuni li, li, usi del, liberi della sua opera. Però Creative Commons mette a disposizione liberamente le sue opere, e quindi, le, scusate, le sue licenze, in modo tale che gli utilizzatori che non hanno questa esperienza, non hanno competenze giuridiche, possono prelevare queste, queste licenze, questi, queste dichiarazioni di pubblico dominio in questo caso e applicarle alle loro opere. Questo meccanismo lo capiremo meglio dopo, però ecco, questo è un terzo caso in cui un'opera può essere ritrovata in pubblico dominio. Il CC0 viene usato ad esempio, viene suggerito e consigliato quando si parla di open data, di dati pubblici open, di dati rilasciati in modalità open. Non lo so, adesso esempi di... di se voi andate sui su repository di, di, di, di banche dati pubbliche anche su eh, quella, quella governativa, c'è una, mi sembra, eh, data.gov.it, se ricordo bene, eh, è una sorta di, di portale che vi rimanda a, tutte le, le, a tutti i dati pubblici della pubblica amministrazione. No? E quelli rilasciati in CC0 sono rilasciati nella modalità più libera, vuol dire che se ne, se ne può fare quello che si vuole, okay? senza dover neanche riconoscere la fonte originaria. Comunque, ripeto, ci torniamo un po' dopo. Adesso era per mettere a fuoco questi tre casi di pubblico dominio.